Continuiamo a esplorare degli strumenti di calcolo con i numeri complessi. Se siete appassionati di programmazione, ad esempio conoscete qualcosa del linguaggio Python, è facile scoprire che l'interprete Python è in grado di lavorare con i numeri complessi e che esistono librerie del linguaggio che ci aiutano vi illustro qualche semplice esempio per vederne le potenzialità che poi lascio a voi se siete provetti programmatori o comunque siete incuriositi avete un motivo in più per andare ad approfondire allora il ci servono le librerie sia di matematica che di matematica con i numeri complessi per utilizzare le funzionalità avanzate di Python e quindi le importo all'interno dell'interprete quello che stiamo utilizzando che vedete qua ho utilizzato è IDOL il, eh, diciamo l'ambiente eh, standard di, di, di, di programmazione per, per Python la versione base che viene installata insieme al linguaggio di programmazione eh, quindi vi dicevo devo importare le, le librerie con tutte le funzionalità che mi danno quindi utilizzo comando from math import asterisco che significa importa tutte le funzioni e tutti della libreria math e la stessa cosa faccio per la libreria c math che contiene le funzionalità che interessano a noi con i numeri complessi e importo per semplicità tutto ciò che mi dà la libreria allora come creo un numero complesso In modo molto semplice assegniamo una variabile a un numero complesso questo si, si definisce con la, la funzione complex, vedete anche qua l'idol mi dà il help, la funzione complex si aspetta due argomenti, il primo è obbligatorio, la parte reale, supponiamo che sia 5, la parte reale, separata da una virgola, la parte immaginaria, posso non metterla in quel caso per default gli viene dato il valore 0, noi lo indichiamo invece gli diamo il valore 1, diamo invio, l'interprete non, non risponde, vuol dire che ha correttamente eh, diciamo, interpretato ciò che gli è stato scritto, verifichiamolo, se io chiedo all'interprete di darmi il valore di a, mi fornisce, vedete, il numero complesso rappresentato 5 più 1j, quindi eh, i numeri complessi in Python sono già nella forma col suffisso j che eh, diciamo ci ci gratifica nell'uso in elettrotecnica cosa possiamo fare eh, a questo punto possiamo creamone un altro b uguale complex diamogli un'altra parte reale 3, parte immaginaria 1 vediamo cosa sta succedendo vedete il numero complesso B se vogliamo fare operazioni qua le cose sono molto più semplici e immediate anche rispetto ai fogli di calcolo perché se io voglio sommare i due numeri complessi non faccio altro che scrivere A più B e vedete che ottengo direttamente il risultato che mi aspetto la somma delle parti reali e la somma delle parti immaginarie. Se volessi assegnare questo risultato a un'altra variabile, non farei altro che scrivere, ad esempio, c uguale a più b. E se vado a vedere il valore di c, vedete che adesso ha assunto il valore del numero complesso ottenuto in precedenza. A questo punto tutte le quattro operazioni sono immediatamente disponibili se io voglio fare il prodotto di due numeri complessi non faccio altro che scrivere A per B se voglio fare la divisione A diviso B vedete con tutte eh, le cifre decimali che eh, comportano le approssimazioni che utilizza Python eh, A B ci manca la differenza ma ovviamente immediato fare anche questo posso fare le, le conversioni ad esempio se io voglio eh, da il numero complesso rappresentato in in forma polare non faccio eh, piuttosto che in forma cartesiana parte reale più parte immaginare non faccio altro che scrivere una delle funzioni che mi dà la, la libreria cmat che è la polar eh, gli devo dare il numero complesso ad esempio il numero complesso a e vedete che mi restituisce la il modulo 5,099 eccetera virgola e eh, l'argomento espresso ovviamente in radianti eh, se volessi solo il, il modulo del numero complesso non farei altro che utilizzare la funzione valore assoluto standard. Vedete che mi restituisce solo il modulo del numero complesso A. Se voglio soltanto la fase, questa è una funzione del, della libreria CMAT, phase sempre del numero complesso A. Vedete, restituisce l'argomento in radianti. Se le voglio in gradi, posso utilizzare contemporaneamente la funzione degrees che eh, traduce in in gradi sessagesimali un angolo fo fornito in radianti ma degrees di che cosa della fase quindi phase del numero complesso a quindi funzione all'interno di un'altra funzione e vedete che ottengo 11,3 eh, gradi sessagesimali eh, per vedere l'efficacia di questo calcolo e eh, la, eh, la correttezza definiamo un numero eh, complesso facile, diamogli parte reale uguale alla parte immaginaria così siamo sicuri che l'angolo, eh, il suo argomento in gradi sessagesimali sia 45, andiamo a semplicemente riscrivere degrees Phase. abbiamo detto il numero complesso c e vedete che restituisce correttamente i 45 gradi a questo punto python potete immaginare le potenzialità che mi mette a disposizione, posso creare piccoli script, piccoli programmi per il calcolo ad esempio di serie parallele o di, di numeri complessi rappresentativi di impedenze oppure di ammettenze, di qualunque combinazione RLC L, C. io posso fornire, mi dà una, una flessibilità praticamente infinita limitata solo dalle mie capacità di eh, programmatore per finire questa parte che illustra i possibili strumenti da utilizzare per i calcoli con i numeri complessi non, eh, non voglio trascurare eh, di darvi qualche indicazione riguardo ad applicazioni per eh, smartphone sia in ambiente android che in ambiente ios quindi per apple eh, eh, sia un accenno a calcolatrici scientifiche eh, reali, come dire, quindi che possiamo eh, utilizzare anche in sede di esami, sia eh, di scuola secondaria superiore che di eh, università, perché sappiamo che in molti, in molti casi esami eh, di facoltà oppure esami di stato l'utilizzo delle calcolatrici eh, è limitato all'uso delle calcolatrici scientifiche non programmabili e quindi eh, bisogna individuare degli strumenti che eh, poi ci possono eh, servire anche nel momento decisivo diciamo di, una, di un esame vorrei fare una premessa importante prima di darvi queste informazioni io non ho ovviamente nessun tipo di legame, non avvaloro nessuna del, dei prodotti che vi, che vi indico, cerco di indicarvi qualcosa che nei, nei vari Play Store e App Store risulta gratuito e utilizzabile nel, nei, negli archivi delle applicazioni, quelle autorizzate ufficiali, quindi eh, diciamo che ci garantiscono una certa sicurezza nel, eh, nell'installazione sui nostri dispositivi portatili. Andiamo a vederne uno per iniziare. Eh, vi propongo ad esempio questa calcolatrice eh, per ambiente android si chiama calcolatrice avanzata 991 eccetera un nome molto lungo che fa riferimento a delle, alle versioni delle calcolatrici scientifiche reali le cui funzionalità e grafiche sono in qualche modo eh, riprodotte dall'applicazione dall questa è la versione eh, per android vi segnalo questa perché è una delle poche forse l'unica che ho trovato che eh, propone la versione anche per eh, ios quindi per eh, dispositivi apple sia come mh, smartphone sia come, come tablet l'equivalente in in questo caso è ha questo, questo nome N -Calc scientific calculator è eh, anche questa eh, gratuita e eh, liberamente installabile vedete dall'app store ufficiale di, di Apple quindi per quanto possibile ci garantisce sul, eh, sulla sicurezza di ciò che stiamo installando eh, per l'ambiente android vi segnalo anche un'altra possibilità eh, questa calcolatrice scientifica classica, come viene chiamata, ha una, una parte grafica eh, che a alcuni può sembrare un po' bizzarra, molto colorata, molto eh, apparentemente, come dire, poco, poco professionale. Ma eh, vi assicuro che eh, una, una notevole efficacia, Il, qua sto cercando di, di, di farvi vedere la parte relativa ai numeri complessi in questa preview delle sue funzionalità vedete eh, lavora con i numeri complessi in modo molto efficace perché mi consente la scrittura eh, sia di numeri complessi in, eh, contemporaneamente in, in forma cartesiana e in forma polare vedete qua eh, viene descritta la somma fra il numero complesso immaginario 5i più il numero complesso avente modulo 3 e argomento 45 gradi sessagesimali mi dà la possibilità di, di, di lavorare molto facilmente con i gradi anche sessagesimali e radianti anche ehm, come dire nella stessa operazione ehm, mischiarli diciamo così l'importante è che eh, siamo noi a, a sapere esattamente quello che stiamo facendo eh, Fornire risultati a elevato numero di cifre eh, significative, che possono, però, essere anche ridotte molto efficacemente per avere una visione chiara. Ultima. Uh indicazione che vi do anche qua eh, ripeto la, la, la, la premessa non ho nessun, nessun legame di tipo eh, di marchio e, e, vi indico comunque la presenza di calcolatrici scientifiche anche a costi molto, molto ridotti ma eh, di grande eh, funzionalità per il tipo di calcolo che a noi interessa, a qualche decina di euro siamo in grado di utilizzare ad esempio calcolatrici come questa, vedete nel, nel sito eh, viene riportato chiaramente la sua compatibilità con eh, la possibilità di essere usata nel, in sede di esame calcolatrici scientifiche con funzionalità grafiche e anche con la eh, possibilità di, di compiere in modo molto efficace calcoli in, eh, con i numeri complessi, ricordandoci che sebbene eh, le applicazioni eh, per tablet e per eh, smartphone che vi ho fatto vedere prima sono eh, utilissime, molto efficaci, ce le abbiamo eh, sul palmo della mano, però in sede d'esame noi sappiamo che quel tipo di dispositivo non è possibile utilizzarlo quindi dobbiamo avere a disposizione anche uno strumento eh, scientifico efficace ammesso al, in sede d'esame e vi ricordo che eh, uno strumento di calcolo necessita di applicazione per essere conosciuto e utilizzato correttamente non posso improvvisare l'uso di una calcolatrice scientifica avanzata come queste che hanno centinaia di eh, funzionalità diverse non posso improvvisarla il giorno dell'esame perché rischio assolutamente di, di fare solo pasticci e eh, a quel punto veramente meglio una calcolatrice con le, eh, le, le, le quattro operazioni e le funzioni trigonometriche e eh, mi metto di, di buona lena nel fare i calcoli ci metto molto più tempo ma sono molto più sicuro dei risultati che ottengo rispetto a improvvisare l'uso di una calcolatrice avanzata che richiede pratica conoscenza e abilità che si acquisiscono soltanto con l'uso quindi in ogni caso ricordatevi qualunque sia lo strumento matematico che utilizziamo ricordatevi che l'obiettivo è fare della, mat della matematica un nostro alleato non un nostro avversario nello studio dell'elettrotecnica e nello studio delle grandezze elettriche sinusoidali e nell'analisi dei circuiti dove loro la fanno da padrone.